a combattere Gormiti qui per vincere Gormiti raggiungibili Chi difenderà The Legend is back Legend is back Gormiti Questo Sì Sì Ci sta Lorde Titano Sto pensando se anche... Antium... So. Porta... Ciao Gianni, cosa Ciao, stai Gian, facendo? Sto, sto mettendo i collezionabili dentro lo zaino perché parto al mare io tra poco. Non li vedi uh, tutti li da sole? Uh, sì, sei già bello pronto, però... Eh, non ti sei accorta che è iniziata la puntata? No. Eh, eh salutiamo i nostri amici. È giusto. <coughs> Ciao ragazzi, ben bentornati al Gormiti show! show! Ah, è al mare allora? Sì, vado al mare, mi vado Mi porti al mare. tutti, porto... posso... Me ne infesti questi due. No, tu ce li hai i tuoi e ti porti i tuoi, e mi porto i miei e tu ti porti i tuoi. Guarda che belli questi, poi mi porto. Che c'è? Tieni. No, no, dammi, dammi, dammi quello che stai nascondendo dietro la schiena. Non sto nascondendo niente. Forza, nello zaino. Non c'è niente. Ma sei lì? No, dove? Dove? <ride> Non mm, yeah. si rubano i gormiti. Ma Gianni lo sai che c'è una sorpresa. Che sorpresa c'è? Una novità, guarda un po'. Guardiamo. Aspetta che metto gli occhiali così vado bene. Sei festa cosmica! Ah! lo state guardando secondo voi chi sarà il vincitore forza ditecelo dai potete anche scrivercelo scrivetecelo esatto. così siamo curiosi dove eh. è .com, giusto? giustissimo allora Adesso Johnny, tu vorresti sfidarmi, vero? Lo no, vedo nei tuoi occhi. No, no, perché se ti sfido già da perdi, poi piangi, non voglio, ok? Quindi non ti sfido questa volta. O ci tieni proprio. Certo, perché devo vincere. Ma Giada. Mi sono allenata, lo sai, mi sono allenata moltissimo. Va bene, va bene, dai, adesso andiamo. Fammi finire di preparare lo zaino. Sì, andiamo, andiamo. Eccoci qui. Ma cosa sei felice, Giada? Ogni volta iniziamo così quando c'è. Perché la sfida. sento che vincerò oggi, eh. È impossibile! Sento l'energia gormitica! Quale? L'energia gormitica per vincere! Sì che ce l'ho! Non ce l'ho! Allora! Dai! Mm. Dai, tesca! Te ecco, quella per dentro! Ma perché? No, no! Eh, non ho Vincerò, Questa è sicuramente quella vincente! Già l'hai già perso! No, tu l'hai perso! No, tu, perso. <ride> tu <l> hai perso! <ride> tu <l> hai perso! <ride> tu <l> hai perso! <ride> No, guardare! Sorpresa! <ride> Sorpresa! Io ho guardato! <ride> perché rido. <ride> Perché rido perché so cosa hai trovato. Sei allora, pronta a mostrarlo insieme? Io ho trovato... Facciamolo così, perché è uguale. Ma davvero? Lì in camera centrale insieme. 3, 2, 1 Lord Titano Lord Titano no. Abbiamo lo stesso numero, il numero 7 è Il numero 7, anche questa volta vinciamo uguali Mi piace così però, vai A veramente. me no, a me non piace tanto così perché È una so... piccola vittoria per me <ride> Sì, vabbè ci sta <ride> Come ci sta? Vabbè Giada, se ne facciamo subito un'altra no, eh, così... no, no, no, perché c'è il nostro amico che ci sta aspettando Andiamo dal nostro amico Andiamo. Ciao. ciao! Prima ciao. di tutto, come ti chiami? Eh, Sadaru! Sa Sadan? Sadaru! No, no. Ti hai capito? Sadaru? Ma che è Sadaru? Sì, mi chiamo... Sadaru! Ma sì, ma lei ha detto, so hai detto hai su... Lei detto su... Hai nominato Sadaru! Sadaru, Sadaru, ciao! Ma sei un super fan, ho già con la maglietta! Wow! Sì. Wow! Ah! Ce l'ho l'or titano No, vabbè, bellissimo, bellissimo. Poi ce l'ho e... anche l'or eh, eh, lo vediamo È il mio preferito l'ortitano. Fammi fammelo All vedere un po'. Aspetta, un po' Aspetta, giralo un po' Ok Tra l'altro abbiamo visto che sopra, sullo scaffale là in alto C'è il titano degli elementi che veglia su sì. tutti i gormiti Ma ce li hai davvero tutti? Guarda quanti ne hai ne sono 40 vabbè. Oh, 40 Quanto? Quanto Eh, hai? sono tantissimi sono... Sono tantissimi, ma sei super gormitico te, vero? Ma c'è pure ah, la maschera, girati un attimo, girati un attimo. La maschera Facciano di Kierion, la maschera. Wow. Di Kier... uh. Tu lo sai che Carion è il mio preferito? Sì. E ah, tutto. <ride> L'hai fatta apposta, eh? Tra l'altro abbiamo, abbiamo anche la maglietta uguale oggi, colorata dello stesso colore. È vero, vi sì. siete messi d'accordo voi due. Ma quanti eh? anni hai? Io sì. ma... Ehm, Quasi sette. Ah quasi ah, sette. Ma è il tuo gormito preferito? Qual è? Eh, Quello che pensi che sia il Lord più forte Starion. di tutti si, sì. okay. perché anche Lord Sol, bravo, ah, bravo, Lord Sol. Sì, bravo, anche bravo. secondo me è molto poi. Eh, ma Lord Ecklos ti piace? Sì, sì ah, piace anche Lord Ecklos. Ma di solito, quando giochi con i gormiti, cosa fai? Fai dei combattimenti? Metti fai delle, delle storie. storie, le storie no, no? Però dei combattimenti, con. Ah, dove era finito Lord Carrion? Dove era? Era a fare un pisolino. Eh, era, mi Beh, era a dormire. Era a dormire. Era dormire. Era dormire. È stanco dopo tutte le battaglie che ha fatto. Si doveva riposare. Eh, giustamente, giustamente. Eh. Eh, si doveva fare la nave. Si con fare la nave con Voidus. E Voidus non sta dormendo? No, quello è sempre sveglio. <ride> allora, prima di eh, chiudere, noi facciamo una cosa per salutarci e per stare insieme, che è aprire le braccia. Apri le grandi grandi. Ok, carino. E poi ci abbracciamo. Stringi forte. Bravo. Facciamo un abbraccio così. virtuale. Perché noi adesso dobbiamo procedere con la puntata. Ci ha fatto piacere stare con te. Ti salutiamo. Tantissimi grazie, grazie baci. per essere stato con noi. Ciao. Buone battaglie. Buone battaglie. Ciao. Buone battaglie. Ciao. Ciao. Allora Giada c'è da dire davvero un grandissimo grazie ai bambini che ci seguono e vogliono parlare con noi Hai proprio ragione Gianni ma un mega grazie così grande e mi raccomando andate anche voi sul sito gormitishow.com per partecipare Esatto ora Giada è arrivato il momento della bacheca gormitica Oggi ci sono arrivati due disegni e una foto Iniziamo con la foto di Filippo Allora la foto ce la manda Filippo e ci scrive Ciao Gianni Giada, vi mando la foto della mia collezione. Sono un grande esperto di gormiti e i miei preferiti sono Krobo, Zarno, Sol e Zephyr Alpha. Wow, e tra l'altro Ma... li hai nella tua super collezione. C'è pure i bracciali! E C'è pure guarda... il titano dell'elemento che sorveglia ah, sì. su tutti. È vero, è eh. quello qua. Qui wow. è un super esperto lui, quindi... Sei super esperto, si vede si vede che sei super esperto. Anche da come li hai posizionati tutti. Grazie così per, per averci perfetto. mandato la tua super collezione. E partecipa al Gormiti Show così chiacchieriamo. Certo. Ok. Poi Flavio e Giulia, Oh, sono due fratellini, ma che belli che questi disegni, che carini, allora ci scrive, ciao siamo Flavio e Giulia, due fratelli appassionati dei Gormiti, già me li immagino lì che giocano in camera, che bello che giocano insieme, ci piacciono molto le puntate dei Gormiti Show. Grazie. E speriamo che facciate vedere i nostri disegni, eccoli! Grazie di farci divertire con i vostri video e con le vostre sfide. Eh sì, grazie. Ma grazie. guarda, ci hanno anche scritto delle cose, ci sono eh sì, dei, sì, sì, dei, sì. dei fumetti. E eh. c'è un fumetto, sì, c'è una piccola storia. Mm -hmm. In uno ci scrive, ciao, sono Flavio, ho otto anni con la battaglia scudo vulcanico, quel frammento è nostro, bellissimo. Che bello. Wow. Complimenti bravi. davvero, grazie. Mi raccomando, mandateli anche voi questi disegni a gormitishow.com. che noi siamo sempre felicissimi di vederli, di sì, commentarli. Sì, sì, noi veramente i vostri disegni a che ci piace, è proprio un momento speciale questo perché sì, è il vostro momento. È il vostro momento con noi e noi con voi. Grazie, grazie, grazie. Gianni però la puntata purtroppo è finita per oggi, è vero, è vero, è vero, dobbiamo salutare i nostri amici, allora dovete assolutamente seguirci su tutti i nostri canali social che sono Facebook, Instagram, e... E Instagram, <ride> Instagram, il nostro canale ufficiale di YouTube, e mi raccomando <ride> mettete tantissimi e... like, commentate, condividete, condividete, condividete, fate eh, tutto fa quanto, fate vedere i vostri amici, <ride> scaricatevi l'app, guardate il torneo di tutto quanto, insomma seguite il Gormiti Show, basta, ce cioè, <ride> un saluto a Gianni e Giada. ciao! Ah. We'll <laughs>